che bellissima cosa che... come si usa? Da che parte devo tirare? Quindi... Oh! Mi sento violentato in casa. è giapponese che con me... Bolle di nebbia! Ma c'è un profumo, ragazzi. Per le persone come noi, un po' quelle, quei big money. Anche io ci devo offrire io. Ma non ti fa male, non è che ti taglia. Fini sera Ah, ah, ah. Oh mio Dio, sta uscendo Cosa sta facendo Marco? <ride> eh, ma in Giappone non si capisce nulla della metro Cosa ne pensi? 10.000 like per scambio di lingua, guarda che ci arriviamo secondo me <ride> One day in Seoul. Tutto quello che ha combinato Seba in questo paese nella sua visita a lampo Scopriamolo insieme Allora Marco non è presentabile quindi non ve lo faccio vedere. Buongiorno! Giorno 2 della Corea! Marco Ferrara. Tanto non è segreto, vero? Serafini! <ride> Beh, io non sono un personaggio nascosto. Ha fatto il menù della giornata, vi rendete godde? Espresso americano, cappuccino macchina, cioccolato, succo d'arancia, yogurt naturale o oh, fragola? Ma scusa, non ci sono neanche le colombe. Le colombe. Questo ve lo porto a casa comunque. Lo do nel giveaway a fine video. Ma mia, voglio andare da casa mia. Mi sento violentato in casa. Eh. Adesso, Marco ha finito le gocciole, ma abbiamo il Ah, ma ce n'è proprio una. Marco ha una passione morbosa. L'altra è mezza, neanche una intera, mezza. Non te ne merito una intera. <ride> sono uguali. Non è vero, le gocciole sono molto più buone. Che lo yogurt potresti fare, guarda. Mmm un cappuccio quello yogurt e poi puoi scegliere un muffin o una fetta di scritto qualcosa di Questa è tipo la 5 cereali con è è la... il più. non mangio la 5 cereali da non sai quanto tempo quanti ricordi no allora... <ride> <ride> si sì, magari il panetto tostato sì okay. Mi ricordo più il testo È stato fatto mesi fa Io pensavo che avessi preparato una torta C'è la colomba Ah ma c'hai anche le babbucce del pan di stelle No Non no, del no, sono le pan di stelle Non mi hai neanche dato le scarpine a me Eh non ce le ho, non è che non puoi le ho Però se devo scegliere tra, tra te e me Oh è venuto sul pane Ecco Cosa sta facendo Marco? Perché Ah, oh. oh. no, no, no. I versi, no, sono. È come, capito, nel tennis che devi fare il verso per dare più... No, per dare più energia. Guardate, che belli anche i guanti di Marco che usa in certe occasioni. Esatto. <ride> oh mio dio, ne sta uscendo. Bondage, che bellissima cosa che è accaduta. Però io faccio guarda adesso. Eh, faccio doppio io. Come? Fai un doppio caffè. E poi ti fa male. Ma ho dormito un, due ore, quant'è che ho dormito? Non lo so ma... Per colpa tua? Per colpa mia mm, Che cos'è? Pane con cream cheese e uh, turkey, come si dice turkey? Turkey in italiano si dice turchino. Torchino. Torchino. tor, -tor <ride> il tacchino. La nutella coreana, Infatti si chiama... No, è il... italiana questa bellezza ah. Allora, state ascoltando una canzone che a me non piaceva. Però forse la faremo versione gocciole. Adesso taglio i capelli di Sol Mafia. Come si usa? Magari metti un. Ah no, prima devo corde. aprirlo, ok. <ride> non mi stai dando sicurezza. Lo dico. Tranquillo, tagliamo i capelli di Sol Mafia. Aha! Qui? Da che parte devo tirare? Quindi così? Oh, accidenti. Vabbè, dai, tanto stai bene anche così. Come accidenti? Cosa hai fatto? Oh, Cosa niente. hai fatto? Niente, niente, niente, niente. Oh mio dio. Guardate che è più. Secondo me è da qua, si sì. facciamo un taglio un po' sbarazzino. No sbarazzino! No, fa, fa, fa più youtuber. Ma io non sono uno youtuber! No, comunque è meglio di prima. Perché adesso farò, ti farò vedere la differenza poi in camera. Guardate prima che cosa aveva Marco. Eh, non vado da due mesi. No. Vado a farlo Oh mio dio. Ok, tagliamo. No, aspetta te lo taglio alla fine, che così poi te lo <ride> taglio solo uno. Grazie, Serafini. Se se ok. Cioè non è perfetto, però è sicuramente meglio di prima. Ma qua devo andare... Ma non ti fa male, non, non è che ti taglio. Non puoi tagliarmi questa cosa. Premi. Ah. Premi, serafini. Ah, se premo taglia subito. È incredibile, hai visto la, la tecnologia. Guardate. Sì, non tipo a zag che sgolzi, però. No, così è perfetto. Guardate che meraviglia che ho fatto. Eh? Stai benissimo. Cioè, non so se lo vuoi ancora di più. Prova a vedere. Però, guardati, mo. Sì, è ma si sì, va bene Così è meglio comunque sì. di prima beh, Ok meglio, a posto Meglio di prima era anche A posto corrotto. Quindi a, a sinistra te lo tieni vero? Ti ovvio. Vuoi, vuoi che ti taglio anche questo? Eh, certo E eh beh penso, Guarda che comunque è trendy Più che altro è che è strano perché in teoria io dovrei andare così Però siccome vai dalla parrucchiera meglio se te lo taglia lei bene Tagliamo i capelli di solmafia. Mi canti la, la sigla? Quale? La mia sigla No, qual era? Ciao, no, com'è? Aspetta, lì La che Serafini mi ha preso per il culo fino adesso per come canto E non si ricorda una melodia del cacchio di due secondi No, è che mi ricordo solo le canzoni pelle È bellissima quella, l'ha fatta mia sorella No, dai, è bella Com'era? Ah. Chi è che ti ha fatto il logo invece che è bellissimo? Si chiama Sheryl oh. Cheryl. Cheryl, Cheryl, mi fai il logo anche a me Sheryl, lei devi pagarla e quanto l'hai pagata? Eh, ma eh, non è che posso dare queste informazioni in video? Secondo me la te l'ha fatto grazie dai quanto l'hai eh, pagata? Beh, ma lei a, a me mi, mi vuole bene Beh a anche me non... a me vorrà bene, guarda come gli ho tagliato bene i capelli Cheryl fatti pagare No Cheryl ti paga lui perché gli ho fatto questo taglio così alla moda, così fashion, guarda Io che mi sto inficcando con le lenti. A posto, allora qua c'hai un buco ma non te l'ho fatto io, ce l'avevi in partenza Oddio Sto perdendo i capelli sta dicendo Piastra Perché non funziona più? Me l'hai rotta No devi, devi, devi tenerla Voglio i danni Pagami i danni Allora perché sta venendo questo video potete comprare una piastra nuova Sol Mafia <ride> Me la compri tu che me l'hai rotta tu No ma che così se ti vengo a trovare c'è una piastra recente Guarda adesso è a posto è, è giusta È giusta Sì ma poi dato... Guardate che taglio che gli ho fatto eh Vogliamo parlarne Voglio i danni alla mia immagine Io No te. no guarda che secondo me la tua agenzia mi ringrazierà Facciamo Hanami dei poveri No è bellissimo è bellissimo per gli standard della Corea e eh, non è male. Guardate i fiori di ciliegio. Bellissimo. I Pandistelle sono in sconto. Comunque ovviamente il giorno dopo che io compro i pandistelle sono al, tipo al 50%. Dannazione pandistelle. Andiamo a mangiare bibimpa. Grazie Solmafia. Grazie. Anche oggi devo offrire io. Eh beh, sono tuo ospite, l'hai detto più volte. Sì, ovvio. No, vabbè, oggi offro io. Allora qui c'è che farà l'ospite un pochino più... Healthy? tradizionale no ah, vabbè prendi quello che vuoi che bello vado a mangiare con Sol Mafia posso già scegliere? oh no, mio no, dio ok ah sta Ah, tu. Ecco io che già parlo in giapponese. E guardate che qua, se parlate giapponese in Corea, potrebbero uccidervi a lapidate. Me l'ha confessato Marco. Esatto. E eh, in realtà, tentando di fargli parlare in giapponese, appunto. Ma ti giuro che mi viene da parlare in giapponese perché. Parlo è in giapponese anche con me. È... Eh, quando? In che occasione? Tipo sempre. Ma guarda che sei arancione, sei un Simpson. Sono un Simpson. Perché ci vuole che ha. Che bello che mi sa sentire Marco parlare in coreano Proprio una difficoltà ordinare Sì, perché? <l?">. Vabbè, assaggiamo questo cibo coreano Com'è che si mangia? Che si chiama bimba Sì, lo so che si chiama bimba L'ho mangiata anche il Ah, oh, scusa, su, ok Pipida vuol dire mescolare in coreano Pipida? Esatto Pipida? Pipida è il verbo all'infinito, quindi Pipida o bibi Bibi, pipida pipida, pipida. Bibida. quindi bibida Esatto papi di blu. Quindi pipì, Okay. Okay. Quindi okay. questo è il bidimba, quindi il, il riso che va mescolato quindi, quindi mescoliamo Esatto, mescola Guardate che bello, sto mescolando il cibo coreano Assaggiamo Guardate poi quante cose mi hanno portato i kimuchi, questa insalata triste Kim E kimchi, altro kimchi, kimchi E poi questa cosa qua che non so Assaggiamo itadakimasu. No, itadakimasu Ah, è vero, cosa si dice qua? Cosa si dice qua? Cosa? da. da. Secondo me qualcuno ha capito com'è vengo dal Giappone <ride> non riesco a parlare in coreano Dove mi porti Marco? Ti porto a Shinsa, che è una delle mie aree preferite per il caffè È un po' per le persone come noi, un po' quelle con big money Ah, oh, davvero? Beh, tanto offri te, hai detto Io ho aperto lunch tu offri cena No, no, no. questa <ride> mica cena è un caffè Ah, ok, ok Bene, Marco, prima che continuiamo a sbampare Eh, ma in Giappone non si capisce nulla della metro E eh, adesso abbiamo fatto 15 minuti nella direzione sbagliata 15 Grazie Marco, 15 fermato, grazie Marco, grazie, grazie Comunque ho sbagliato io, non è qualcosa eh. della, della, della metro. Coreano, bello, io. Ah. Eh, perché stavo parlando con te Io ti distra ha distratto? è tipo veramente Cioè, Quando lui parla è tipo Prolisto quindi devi stare ascoltando Logoroico? Ah logoroico esatto È veramente logoroico E quindi cioè, tipo, mi ha distratto e Adesso sto male Purtroppo è così Non andateci in giro guardate i video e basta No sbagliate metto Guardate che carina la carta delle Metro. Non si vede? Sul mio capezzolo. Guardate che bella la carta delle Metro con i personaggini di line. Oh, la macchina di Soul Mafia. Esatto. E ci porti a fare un giro? Prima prendiamo il caffè e vendiamo dopo. No, no, dopo, dai, adesso facciamo il giro. Soul Mafia. Brava Porchini. Brava a Sebastiano Serafini, cosa ne pensi di questo caffè un po'. Eh. Stile moderno, un po' Alice in Wonderland, un po' tippi calze lunghe. Pippi calze lunghe perché? No, non lo so. Devo dire che la Corea comunque mi sta intrigando parecchio. Sta venendo voglia di studiare coreano. Cosa ne pensate se io venissi in Giappone a studiare giapponese e Serafini venisse in Corea a studiare coreano e ci insegnassimo? Insomma, facessimo questo scambio di lingua. Cosa ne pensi? 10.000 like per scambio di lingua, guarda che ci arriviamo, secondo me. No, no. Lol. Il caffè è buono? Sì. <ride> molto accusato vabbè un americano cosa vuoi sì, no mi piace mi piace sì io vengo sempre qui quando vado in Corea Sì? <ride> è il tuo posto preferito Sì, me l'ha consigliato solo <ride> e... allora vai in giapponese adesso e... Domo Domo Guarda Eto... e tu parli in giapponese, in Corea ti e dopo pedate dopo e dopo e dopo e io ho avuto un po' che ho detto questo sponso Ahhhh Lammete kudasai Leccami Hai detto leccami Ma lo sai che hai detto leccami? Ah, lo sapete. Non puoi ballare sotto le note della mia canzone Fire Io voglio andarmene da questo appuntamento con Serafini Basta Ban presto io scelgo No, io scelgo. no, prendi la Mercury Ma la Mercury fa schifo Perché c'ha le bolle di nebbia Ma non fa niente È un potere importante <ride> Che belli che erano i giochi di una volta però Tu ci hai mai giocato a questo, scusa? Sì Come si fanno le bolle di nebbia? Dai, bolle di nebbia Oh no Analizza le persone. Utilissimo proprio questo potere. Ha funzionato. Allora ah, ha funzionato. Analizza le persone. Oh, uh. Che è questa cosa? Sembra un è buru buru. Questa è Sailor Jupiter. Che gli è andata fatta male la piega. È proprio cagare a questo gioco. no non fa niente lei. Patatina, Ti ho detto che la prende per i capelli e non fa niente. Invece le altre hanno i poteri. Dovevi scegliere Sailor Jupiter. Ma questa qui usa il computerino come, come potere. Cioè... E eh vabbè, è utile. Eh. Guarda che ha reso Bill Gates il più ricco uomo al mondo. Vabbè, andiamoci. Ok. Siamo a Live Friend. Guardate che bello il negozio di Line Batti un 5 Yes Ma anche, ma anche qua come in Giappone Passano a certi orari a prendere le spazzature O l'hanno messo lì? È uguale Bene, stiamo andando negli studi di registrazione Dell'agenzia di Soul Mafia Benvenuti nella sua umile dimora Vedrai se riesco a farmi odiare anche qui Guardate com'è alto il tetto. Qual è più bello secondo te? Sì, facciamo qui? Vabbè Finito le registrazioni Ti sei divertito Soul Mafia <ride> Beh, l'intro è venuta bene, no? Sai che da dietro potresti essere me? Eh, no, sai che da dietro così con questa giacca potenzialmente... È una potential giacca serafinatica No, non è una giacca che metterei io Però Sto mangiando finalmente il famosissimo E buonissimo barbecue coreano Barbecue Barbecue coreano Beh però sembra buonissimo, c'è un profumo ragazzi Sto facendo tutto a Sol Mafia Sette anni in Corea sono serviti proprio a imparare a fare il barbecue esatto. coreano e come lo fa Soul Mafia non lo sa fare nessuno Guardate, eh, questo è il collo del maiale Quindi è una parte un pochino meno grassa Ma comunque sempre porco eh Questo sì. è il tuo barbecue io adoro il kimchi. Kimchi, kimchi, tofu, esatto. Kimchi ancora. Poi qua abbiamo Ora il tofu. Ah ok, questo è il tofu. Qua abbiamo la zucca che ricordiamo in giapponese si dice kabocha e poi l'insalata vabbè ma siccome siamo un pochino stanchi che abbiamo fatto questo shooting comunque ti sei divertito Sol Mafia tantissimo grazie al cielo è venuto Sebastiano Serattini a tirarmi via Sotto. dalla mia depressione di sì. questi giorni eh. no, comunque mi sono divertito tanto grazie per essere venuto a provarmi eh, e tra l'altro tra, la tra, tra poco verrà anche Sol Mafia a casa mia Esatto, pop, pop, pop, pop, pop, Sol Tokyo Vabbè sol, quindi Sol Tokyo <ride> Sul Tokyo Ah no scusa Tokyo mafia Esatto Perché ci scippa sapete che dormirò con lui <ride> Scoop scoop Vabbè Spero che comunque il video vi sia piaciuto Ricordatevi alle 2 di venire domani a vedervi un altro video Sol mafia è incazzato ma No sono stanco ragazzi scusa molto stanco Comunque si è scaricato tutto l'album di If e Avalon Non siate da meno anche voi <ride> Grazie mille ci vediamo domani bye bye